Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come inserire questa cartella del mondo TNT su Minecraft Da quello che avete notato è che ho fatto un test, un benchmark su Minecraft con la shaders E questo è il risultato Con una 1660 super facevo solo 80 fps con una shaders uh, ultra E niente, mi, ha, mi è crashato tutto Minecraft E quindi niente, adesso tolgo un attimo queste cartelle per fare un po' di pulizia nei commenti in primo piano vi ho lasciato questo pacchetto perché in descrizione non posso lasciarlo uh, Dovete estrarre questo pacchetto, all'interno di questo pacchetto poi uscirà la cartella Io adesso devo estrarre di nuovo questo pacchetto perché visto che ho usato già il mondo Per ripristinarlo devo sempre fare così, estrarre sempre il pacchetto E mi uscirà così una bella cartella nuova E ora andiamo su... fate tasto Windows più R, su Esegui e fate per app. Data per cento vabbè la cartella per minecraft andiamo su minecraft andiamo su save dove stanno tutti i nostri mondi ci metto un attimo che prendo la cartella ok eccola qua la metto nella cartella di minecraft in save e avviamo minecraft entriamo nel nostro mondo dnt, quindi voi potete fare quello che volete Mi raccomando, eh, la crede è di un botto, eh, ce ne sono più di un milione di dnt là dentro eh. Ecco il nostro mondo Ho velocizzato un po' il video per farvi vedere un po' l'altezza Quanto è grande questo mondo Un attimo che poi ci mettiamo all'opera Guardate un po' quanto è lungo, guardate, guardate un po', cioè non finisce più. Poi ho scavato sotto, ho premuto F3 per vedere un po' l'altezza e guardate un po'. E niente ragazzi, se vi è stato utilissimo questo video, vi consiglio di lasciare un like, di iscrivervi al canale, mi raccomando, divertitevi con questo mondo di NT, tutto nei commenti, il pacchetto per scaricarlo. E questo invece è il mondo senza shader: 300 fps, guardate un po', siamo usciti a 300 a 0 fps in un attimo e sto esplodendo, secondo me anche la scheda video si sta surriscaldando di un botto, è eh già. Ho dovuto anche velocizzare il video per farvi vedere. No! Sono cresciuto di nuovo!